Vogliamo fare un live sermone. Benissimo. Allora. Sa. Ok. Eccoci qua. Allora. Cominciamo subito. Benissimo. Mm. Ok, allora aspettiamo qualche minuto, allora pace Giuseppe, ok, eh. okay. perfetto, ok, allora, salve a tutti, benvenuti. Mm -hmm. Ok, vogliamo aspettare eh, due minuti. Aspettiamo due minuti e poi cominciamo subito. Pace, pace aurora. Amen, gloria a Dio. Bene, poi man mano eh, completeremo anche il titolo, perché adesso ho messo la prima parte del titolo, poi vediamo che altro ci può venire in mente. Amen, gloria a Dio. Allora, sono 98 secondi, gloria a Dio. Vogliamo fare un, un sermone che ho in mente, ho in mente, da due o tre giorni, circa, sì, due massimo tre giorni, che stava, come dire, attraversando la mia mente questo oggetto e adesso poco fa, pochi minuti fa, l'ho messo, come dire, ne, nero su bianco, ho fatto alcuni appunti, gloria a Dio, e vogliamo meditare su questo. Però prima voglio fare, mi voglio fare, Abbiate pazienza, mi voglio fare un paio di risate insieme a voi. Allora, pace Alessandro, Dio ti benedica. Amen. Eh sì, voi sapete che anche io ho il mio caratterino, come tutti gli uomini, e ogni tanto prendo in giro le capre. E eh, che devi fare? Sono fatto così, più forte di me. Non ci riesco a non prenderle in giro. Ahimè! o questo debole Elia anche prendeva in giro le capre sapete? Eh sì Elia la sapeva a lunga <ride> mi piace molto Elia come figura quando prendeva in giro le capre no che adoravano Baal pace Giovanni e gli diceva ma che fa il vostro Dio? dorme? Eh, andiamo a svegliare se dorme eh sì Elia è un mito. <ride> allora, benissimo, vogliamo cominciare. Amen, gloria a Dio. Bene, iniziamo subito. Prima di iniziare, eh, l'ennesima, diciamo, barzelletta delle capre, uno dei motivi, un altro dei motivi per il quale io non, non, non sono attendibile, No, perché se, secondo alcuni, io non sono attendibile, per esempio, quando io denuncio Torben Sondergaard, beh, io non sono attendibile. Ovvero, quando de denuncio altri, non sono attendibile. Sapete qual è il motivo? Perché dietro di me si trovava il candelabro. E siccome dietro di me, là sul termosifone, si trovava il candelabro, questo è il motivo per il quale io non sono attendibile mm. allora che cosa ho fatto io ho levato il candelabro da dietro di me e l'ho messo davanti quindi mettendolo davanti mo dovrei essere attendibile eh, scusa eh? se il candelabro dietro di me fa sì che io non sono attendibile Mettiamolo davanti vediamo se spostando il candelabro eh, divento attendibile <ride> Voi che voi che ne dite? Che ne dite? Dice, c'ha il candelabro, questa figura. Che c'ha il candelabro? Che cosa c'ha? Il candelabro è, per chi capra è ignorante che non capisce niente, no? la parola di Dio, noi la leggiamo dalla Genesi all'Apocalisse e ciascuno secondo il proprio dono la studia, secondo quello che può fare, secondo le proprie capacità. Il candelabro è una figura importante che ha molti significati, una infinità, così come l'arca ha tanti significati, così come il tabernacolo ha tanti significati. Quindi, che cos'è il candelabro? Il candelabro è mille cose, mille, non una, mille. Per esempio, la parola di Dio comincia con sette parole. Ecco qui, il candelabro... Vedete, suona pure a sette luci e si comincia con le prime parole de, della Bibbia, Bereshit, Bara, Elohim, et Ve et Haaretz. Ecco qua. Quindi il candelabro cosa rappresenta? Le prime sette parole. Cos'è la parola? È Cristo. Ecco qua. Poi rappresenta il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo giorno della settimana. Il primo giorno è principio, l'ultimo giorno è riposo, Shabbat. Quindi il primo e l'ultimo è Cristo. Tutto qua. Non c'è niente di strano. Cosa c'è di strano? Il candelabro è luce. Cos'è la luce? Dio è luce. Gloria a Dio, il, con, il candelabro è d'oro massiccio tutto d'un pezzo, ecco qui, che rappresenta la Deità di Cristo. Ma che altro rappresenta il candelabro? Il candelabro rappresenta diecimila altre cose. Ma tu l'hai messo dietro di te e mo l'ho messo davanti. Ecco, tutto qui. Dice perché? Ah, perché? E beh, ma i perché... Il perché ho messo il candelabro guarda ti rivelerò la mia privacy alla quale ci tengo tanto sapete perché io alessio evangelisti ho messo il candelabro dietro di me sapete perché perché mi piace e siccome mi piace io l'ho messo tanto più che è un candelabro riscattato qualcuno dirà ecco ha utilizzato una parola riscattato Sì, è stato riscattato dal secchio della monnezza perché qualcuno l'ha buttato nel secchio della monnezza è passato uno l'ha visto e l'ha presa ha detto valeo sai che ho trovato un candelabro nel secchio della monnezza davvero o vuoi e dammelo di corsa ecco qua questo è un candelabro riscattato e mi piace oh. Siccome mi piace, io lo mettevo sul termosifone. Poi me ne sono stufato e non ci ho messo più. Poi è arrivata una capra, di de questi dei Sondergaard. Alessio non va ascoltato perché c'è il candelabro di dietro. Ecco, mo ho messo davanti. Vediamo se così mi ascolti. Che ne dite? Eh, lo so. Non cambierò mai. Vedete quanto sono capri? Poi dicono che io li prendo in giro, ma non so io che li prendo in giro, sono loro capri. Io non c'entro niente, io semplicemente, come dire, non faccio altro che raccontare quello che loro fanno e dicono e se commentano da soli, tutto qua, questo è un candelabro, ecco non c'è niente, di... oh, che c'è la magia. No, no, no, noi non crediamo alla magia, questo è un candelabro, si chiama Menorà. Perché c'ha sette braccia, poi ce ne sta un altro che ce n'ha nove e c'ha un altro nome che non mo, non mo ricordo. Ma, allora, chissà cosa penseranno ora queste povere caprette? Ma perché pensano ai capri? Eh, Aurora tu pretendi molto da questi, e eh, la capra non può pensare, perdonami se oso, perché la capra dentro al cervello c'ha un tombino. Dentro al tombino c'ha tre bacarozzi. Di questi tre, due girano la corda e il terzo salta. Ecco qua, questa è la capra. Come può una capra pensare? Non può pensare. Oh, abbiate pazienza. Dice a lei, questa volta è questa volta. Io pure ho il mio caratterino e poi quando sento veramente le sciocchezze mi me, me viene fuori quello che io chiamo lo spiritello di Elia. Mi me metto a prenderli in giro. Ma è la verità, perché c'è molto da imparare sul candelabro. Non so se farò mai un video, se tu studi attentamente il candelabro, il candelabro è una delle tante prove che i libri deuterocanonici inseriti dalla Chiesa <coughs> Cattolica non fanno parte del canone biblico perché se tu ti metti a studiare il candelabro noterai che nella, nel suo unico pezzo ha 66, mi ricordo come si chiamano Pomelli, mo, mi sfugge il termine, ha 66, siccome il candelabro tra le tante cose rappresenta la parola di Dio, guarda caso la parola di Dio è conformata da 66 libri esattamente come il candelabro, ti devi mettere a contarli. Io me l'ho fatto ciò, lo schemino, con tutto quanto. Se tu conti, eh, tot e numero Ma adesso vado a memoria, per me è impossibile ricordarmelo, a memoria, li conti e arrivi fino a 66. Infatti, la parola di Dio, che è tutta un pezzo, non sono, non sono più pezzi, è un pezzo, antico e nuovo testamento, sono un solo pezzo, pur essendo antico e nuovo, così il candelabro... Dovete essere costruito su un solo pezzo e non poteva essere diviso e quindi questo antico e nuovo testamento è conformato da 39 libri vetero testamentari più 27 neotestamentari. Ecco qui che è tutto un pezzo. Quindi quando noi ci mettiamo a investigare queste ricchezze della parola di Dio che sono misteri, scopriamo tante cose per esempio l'arca stessa del patto l'arca stessa del patto era fatta come in legno quindi essendo fatta in legno ha un significato ma questo legno era ricoperto in d'oro quindi essendo ricoperto d'oro questo significava un'altra cosa infatti l'arca da dove usciva fuori la parola del Signore Nell'Antico Testamento, che si trovava nel luogo Santissimo, l'arca rappresenta il Signore Gesù Cristo. Infatti, era fatta di legno perché l'uomo, il figliolo d'uomo anche quindi, veniva raffigurato da alberi, da piante, quindi da legno. Ecco qui che il legno rappresentava l'incarnazione del figliolo dell'uomo e l'oro, tutto ricoperto d'oro, rappresentava il fatto che al contempo era anche divinità era anche dio a sua volta qua dentro c'erano tre cose ovvero la manna ovvero la verga di aronne che poi germogliò appunto il germoglio ovvero anche eh, le, la parola ovvero i dieci comandamenti anche qui abbiamo tre in onore della trinità e altre tre cose che rappresentano puntini, puntini, puntini. Quindi tutto questo ha un significato, ed è bene studiare tutte queste cose, chi ha, diciamo, questa predisposizione, questo interesse, eccetera, eccetera, eccetera, che non ce l'ha semplicemente bypassa. Ma andare a colpire il ragionamento di una persona in virtù di un candelabro che si trova dietro, <ride> voglio dire, cioè non è che io ho fatto vedere chissà che cosa, è un candelabro, sta nella Bibbia. Mi piace e ciò lo metto. Punto. Pensate, la gente, io dico, la gente si è giocata la testa. Oggigiorno la gente si è giocata la testa. Bene, questo è il candelabro, oggi ci farà compagnia per tutto quanto il video. Benissimo. Allora, vogliamo invece adesso parlare di cose veramente eh, in, man in maniera più seria e eh, vogliamo passare alla parola del Signore benissimo allora, esso dottore, vogliamo parlare di un argomento molto importante un argomento che ok un argomento che ci interessa allora io vorrei eh, condividere con voi eh, adesso veramente facciamo in seri. ora scusate ho tirato fuori la mia eh, umanità gloria a Dio ma non ho peccato nel farlo e vogliamo invece adesso essere seri a me. Allora io vi vorrei raccontare la storia di un, uh, un uomo, un uomo, questo uomo si chiamava Mosè, quest'uomo rappresenta uh, la è figura del, del Messia che doveva venire, ci sono state altre figure tipo Giuseppe, eccetera, eccetera, eccetera. Allora. Quest'uomo è, come tutti gli uomini, non è stato infallibile e questo, questa sua infallibilità ci serve a noi come esempio. Infatti è scritto che le cose che sono state scritte, ab antico, lo, sono state scritte per nostro ammaestramento. Benissimo. Bene, prima di eh, andare avanti vogliamo fare una piccola preghiera. Signore, ti preghiamo Padre che Tu possa guidare il nostro parlare, Signore. Guidaci, Padre, riempici del Tuo Santo Spirito. Ti preghiamo per tutti i presenti e per quelli che vedranno questo video, Padre. Per le loro famiglie, per le loro vite, Padre. Ti mettiamo davanti questo mondo, Padre, tutti gli abitanti di questo mondo, Signore. Ogni cosa te la chiediamo, nel nome di Gesù Cristo, tuo figliuolo che Tu hai benedetto, e inalzato in eterno. Amen. Bene, tutto quello che... Eh, diremo, faremo, leggeremo, lo diremo, lo faremo, lo leggeremo sempre nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, benedetto in eterno, Amen. Allora, ci sono alcune cose che io, nell'arco di eh, questi anni che ho di fede, ho ascoltato e purtroppo delle volte noi uomini, come è scritto, facciamo discorsi d'uomini. E questo non va molto bene. Quindi do dobbiamo sempre, sempre migliorare. Benissimo. E uno dei tanti discorsi che le mie orecchie hanno potuto, hanno dovuto sopportare, è la seguente frase, ovvero affermazione. Eh riferendosi a un ministro, eh, ma se, se non se la sente più di proseguire, se non se la sente più non deve fare altro che dimettersi, dimettersi? Sì, si dimette, se non vuole continuare a svolgere questo ministerio non deve fare altro che dimettersi. Mm. Quale ministero? Non ha importanza adesso, prendiamoli tutti e cinque. Dio ti dà un ministero: che sia dottore, che sia evangelista, che sia missionario, che sia pastore, che sia profeta nel senso di insegnare, predicare, eccetera, eccetera, eccetera, ovvero non, non esiste il ministero profetico delle nazioni, eh? Però ancora oggi la profezia esiste e tutto quanto, ma non è un ministero per le nazioni tipo David Howard e tutta sta gente qua che ha patti satanici. Insomma, se Dio ti dà un ministero, no? E poi tu non te la senti più di proseguire, secondo alcuni, che si rimetta. Ora, se me lo dice uno che ha tre anni di fede, ma neanche tre anni, sei mesi, de, sei mesi di fede, posso anche capire che l'ignoranza, diciamo, ci sta. Deve essere ammaestrato, non conosce bene la parola di Dio, non conosce la volontà di Dio, deve crescere, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sta. Ma se me lo dice uno, che ha, non dico 10, non dico 20, ma 30 anni di fede, e non sto scherzando, io ho sentito dire queste cose, a persone che avevano 30 anni di fede io mi inizio un pochino a preoccupare allora vorrei portarvi un pochino ho scelto questo esempio che è Mosè. e non ho mai sentito un approccio diciamo fatto fatto in questa maniera ho sentito parlare diverse volte di questo episodio ma in questa maniera simile sì ma non proprio in questa maniera quindi faremo, farò un qualcosa che per me è nuovo, anche per me è nuovo. Gloria a Dio. Bene, allora, vogliamo, vogliamo, uh, vogliamo iniziare. Allora, siccome è molto lungo, io vorrei un pochino sbrigarmi. Quindi qui c'è tutta la storia di Mosè e dice, ora Mosè pasturava la greggia di dietro. Eh, voglio leggere, veloce e salteremo. Per motivi di tempo, Mosè pasturava la greggia di dietro, era sacerdote di Madiam ed era suo suocero. Guidando la greggia di dietro al deserto, pervenne alla montagna di Dio, ovvero Orebbe, e l'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco. L'angelo del Signore è Gesù Cristo, per chi non lo sapesse. Ne abbiamo parlato in qualche parte. Quindi gli appare in mezzo a un pruno, egli lo guardò ed ecco il pruno ardeva in fuoco. Eppure il pruno non si consumava. Mosè disse ora io andrò là e vedrò questa grande visione per la qualcagione il pruno non si bruci. Ora il Signore vide che egli era andato là fuori di via per vedere quella visione. Idio lo chiamò in mezzo al pruno. Mosè, Mosè. Egli rispose eccomi. Idio disse non apprezzarti in qua, tratti le scarpe dai piedi. Fermiamoci qua. Mi è venuta in mente una cosa. Facciamo attenzione. A come ci approcciamo al Signore. Il Signore è sempre il Signore, anche se noi abbiamo tanta confidenza con il Signore, perché Lui è morto per noi, quale grande amore, sì, ma resta sempre il Signore. Facciamo attenzione a come ci rivolgiamo a Lui, come Gli parliamo, come parliamo di Lui, come tagliamo la parola di Dio, come facciamo passare il male? Come dire, tanto non siamo tutti perfetti: sì, non siamo tutti perfetti. Ma attenzione poi a far passare l'apostasia. Tutti sbagliamo, siamo d'accordo. Ma poi far passare l'apostasia, confondendo gli altri credenti, occhio, un nome su tutti: David Howard e tanti altri. No, ma non siamo tutti perfetti, io sono il primo a dirlo, ma un conto è essere imperfetti, un conto è essere apostati. Allora, le imperfezioni, imperfezioni dei fratelli ci sta, ma l'apostasia è un'altra roba. Quindi che Dio ci dia luce, attenzione a come, anche perché tanto più quando abbiamo la responsabilità che ci sono credenti che ci ascoltano. Io, più vado avanti e più, lo, lo, lo confesso, mi sto un pochino ghiacciando, nel no, perché io sono uomo, sto cominciando a sentire un pochino, come dire, qui ci sono persone, anche giovani, che ti seguono, se io dico una parola sbagliata, ne dovrò rendere conto a Dio. Sento un pochino, il peso, la responsabilità, e un pochino questa cosa, in senso buono del termine, mi fa riflettere. Ecco Quindi gloria a Dio per questo. Prendiamo, facciamo molta attenzione, lo dico con amore. E ecco qua che il Signore si presenta, perché Dio si è presentato a questo mondo. E Dio si è presentato a questo mondo. Si è presentato persino a Nabucodonosor, il più grande empio. Si è presentato. Dio si presenta al mondo, ma il mondo lo rifiuta. Infatti Babilonia ha rifiutato il Signore. L'ha rifiutato. E ha calpestato, abbiamo visto, in Daniele, capitolo 5, ha rifiutato i suoi statuti, i suoi decreti e lo ha bestemmiato. Ecco perché Babilonia è stata distrutta. Ecco perché la nuova Babilonia, l'ultima Babilonia sarà distrutta. E perché non solo l'ha rifiutato, ma pretende di portare gli statuti di Dio. Ma stiamo scherzando? I statuti di Dio possono essere portati intanto da Dio stesso, perché la parola l'ha portata Dio stesso, Gesù, e poi l'ha affidata alla Chiesa di Gesù Cristo, ma attenzione, la Chiesa di Gesù Cristo non è in grado di portare la parola di Dio da sola. Ecco qui che gli è stato donato lo Spirito Santo. Attenzione, occhio a queste cose. Quindi Dio si presenta. Se Dio non si è presentato a te, fai attenzione. Gnostico di turno che pretendi di portare la parola di Dio quando tu non hai questo, il candelabro, e non è un pezzo di ferro. Il vero candelabro è il Signore stesso, che è Cristo ti sgridi. Poi continua, dice alcune cose che ora io bypasso per motivi di tempo, potete leggerlo. E poi il Signore dice, io sono sceso per riscuoterlo nelle mani degli Egizi. Egitto, nella scrittura, rappresenta il mondo. Vedete, ogni cosa... Rappresenta qualcosa, Mosè è un tipo di Cristo, Egizio, Egizio Egitto rappresenta il mondo, il candelabro rappresenta questo, l'arca rappresenta questo, il tabernacolo rappresenta questo, Canaan rappresenta questo, la Canaan celeste, la Gerusalemme celeste, la Gerusalemme terrena, ogni cosa nella scrittura ha un suo significato, un suo simbolismo e il fatto che Rappresenta qualcosa, non significa che la Bibbia sia allegorica, perché quel qualcosa esiste veramente, la Bibbia è tutta nero su bianco ed è tutta letterale. Quindi, Gesù è venuto per liberarci dall'Egitto, per farci uscire fuori dall'Egitto, per farci uscire fuori dal mondo, per farlo salire da quel paese in un paese buono, che è Canaan per loro, era Canaan per noi è la Canaan celeste. Cercate la parola celeste nel Nuovo Testamento, vedrete quante volte appare questa parola. E vedrete che significato ha. Noi siamo i celesti. Anche noi, perché il Padre celeste, tale è il Padre, tale siamo noi, nel senso che siamo figli suoi, e quindi noi siamo, come dire, i figli del Padre celeste. La vocazione viene chiamata la vocazione celeste. Attenzione. E quindi erano oppressati da questi Cananei, da questi Tei, Amorrei, Feresei, Ivei e molte altre. Ma l'ordine di distruzione posava solo su sette nazioni. Le altre no, però cioè, dovevano proprio essere uccisi e sterminate queste sette nazioni. Poi ce n'erano altre, ma la distruzione doveva avvenire su queste sette nazioni le quali Gebusei dovevano fuori uscire. Ora dunque ecco le grida dei figliuoli di Israele sono pervenute a me. Tutti quelli che si trovano in Egitto gridano. Non hanno pace e hanno angoscia. Anche ho veduta l'oppressione con la quale gli egissi lo oppressavano. Il mondo ti oppressa, ti offre droghe, alcol, pseudopiaceri. Tutte queste cose ti oppressano, ti fanno star male, non ti daranno mai pace, ti daranno paure e quant'altro. Perciò vieni ora io ti manderò a Faraone e quindi lo mandò nel proprio nome, l'angelo del Signore, io ti manderò, vedi come l'angelo del Signore decreta perché lui è Dio? Gesù è Dio e tu trarrai fuori a proposito di quelli che dicono che la figura di Gesù non si trova nell'Antico Testamento. Abbiamo fatto dei video dedicati. L'angelo del Signore è Gesù. Avanti che Abramo fosse, io sono. E lui vide il mio giorno, disse Gesù. Gesù si trova nell'Antico Testamento dalla prima parola all'ultima parola. E Mosè disse a Dio, ma chi sono io? che vada Faraone e tragga, tragga fuori di Egitto i figliuoli di Israele. Ecco qui, quello che spesso sfugge. Quando noi leggiamo la parola del Signore, non è che la parola del Signore è stata scritta così. no? Per esempio, ehm, noi leggiamo, nel Nuovo Testamento, no? Quando voi sarete perseguitati, no? Rallegratevi. Ok. Allora, io leggo. Quando io sarò perseguitato, mi devo rallegrare. Sì, però, sai, signore, ma io sono un uomo. Come posso rallegrarmi? Come? Come puoi? Scusa, non, non ho capito. Oh, Aspetta, signore, mo tu non hai capito, ma io te lo spiego. Io sono un uomo, come posso rallegrarmi? No, tu pensa a parlare così al Signore. Allora, quando noi leggiamo la parola del Signore, il primo insegnamento è che la parola del Signore è un comandamento. E questo vale per tutti. Quindi, quando il Signore ci dice, quando sarete perseguitati, ti devi rallegrare, non è se, no no, punto, ti devi rallegare. È un comandamento. Quindi io ne prendo atto se, signore, ok, non ce la faccio. Signore, vedi, io non ce la faccio, ma combatto, combatto, combatto. Aiutami, signore, a passare questa mia natura. Signore, aiutami perché non ce la faccio. Eh no, eh no, eh, signore, però sai, non, non, Allora, la parola del signore sono tutti... Comandamenti. Quando il Signore parla, il Signore comanda. Punto. Da qui non se... Allora, noi, la prima cosa che si deve comprendere e che, diciamo, gli anziani devono trasmettere ai nuovi arrivati è che quando si entra a contatto con la parola del Signore si entra a contatto con dei comandamenti. Fine. Qualunque parola del Signore è un comandamento. Perché? Tanto è, è il Signore, si chiama il Signore. E poi il Signore è la via, la vita e la verità. E tutto ciò che il Signore dice è per giungere alla verità, camminare per questa via, via vita e verità. Quindi tutto scaturisce nella vita. I comandamenti del Signore sono la nostra vita, la nostra gioia. E quando veniamo meno... Quando sbagliamo e quando pecchiamo chiediamo perdono al Signore, dirà Giovanni nella sua prima epistola, perché avvocato abbiamo presso il Signore. Nessuno è infallibile, ci mancherebbe, però il cristiano si contraddistingue che quando peca o quando sbaglia chiede perdono. Signore perdonaci perché è vero è eh? altresì che Dio è molto paziente. Amen. Anche se, anche se, Dio verga anche quelli che ama. Mosè disse a Dio, che sono io che io vado a Faraone e tragga fuori di Egitto i figli di Israele. Ma infatti non sei tu. E Dio gli disse, va, perché io sono teco, Cioè non sei tu. Va. Quindi noi vediamo che Mosè subito rigetta l'ordine di Dio, ha capito che è Dio, ha capito, si è tolto le scarpe, ascolta la parola di Dio, lui capisce, perché Mosè capisce, gloria a Dio, come tutti capiscono, e non che se fanno gli ignorri, e dice in poche parole, in modo politico, elegante, no? dice no. E il Signore dice, come no? E, ma mica io tocchi... Cioè, il Signore, quando dice una cosa, non è che dice, te va... No, questo è. Allora, forse non mi sono. Vai, perché io sarò teco e questo ti sarà per segno e gli dà alcuni segni. Quando tu avrai tratto fuori di Egitto il popolo, voi servirete a Dio... Sopra questo monte, ecco qui, noi serviamo il Signore, non che io ordino, io decreto, io faccio. E Mosè disse a Dio, ecco, quando io sarò venuto ai figlioli di Israele e avrò loro detto, il Dio dei vostri padri mi ha mandato a voi, se mi dicono qual è il suo nome, che dirò loro? Qui c'è un insegnamento incredibile che io ho già fatto, non lo farò. Il nome generico Dio... Nell'Antico Testamento non esiste, come contestano gli ufologi alla Mauro Bellino, e non può esistere e non deve esistere per mille motivi, perché nella parola di Dio ci sono solo nomi, perché ogni nome rappresenta determinate caratteristiche. Quindi loro avevano il nome generico di Dio, che era El, che lo prendono da Canaan, ma a questo nome generico di Dio, l, gli danno un significato, perché per l'ebreo dell'Antico Testamento è inconcepibile avere un nome generico di Dio. No, Dio è una persona con delle caratteristiche, con delle peculiarità. Amen, cuore fervente, dice, «Battezzare nel nome della Trinità è un comandamento, così sia». E il Dio disse a Mosè, io sono colui che sono, ecco qui, che comunque non gli dà un nome, perché Yahweh non è un nome, Yahweh non è un nome. Beh, allora, così dirai ai figlioli di Israele, colui che si chiama io sono, ed è, viene da una radice, potrebbe venire la, la cosa più gettonata dalla radice ebraica, Chaya, che significa essere e stare nello stesso tempo. Allora, uh, ok, perfetto. Ho messo qualcuno in, uh, come dire, l'ho un attimino buttato fuori perché io non è che eh, posso stare a perdere tempo a chi non è d'accordo. Allora, <coughs> il Dio disse ancora a Mosè, così dirai ai figli di Israele. Il Dio dei padri vostri, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, quindi Dio e Dio dei viventi, mi ha mandato a voi. Quindi, eh, attenzione, noi seguiamo l'Idio della parola di Dio. Non seguiamo l'Idio che non è della parola di Dio. Lui disse, io sono l'Idio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, quindi noi seguiamo l'Idio della parola di Dio. Qualsiasi altro Dio, l'idio che si trova nei libri gnostici, l'idio che si trova nei libri del Vat e la Pesca, noi quelli Dio non lo seguiamo. Noi seguiamo solo l'idio della parola di Dio. Tutto ciò che si trova scritto in questo meraviglioso libro è verità. Tutto quello che viene oltre questa parola di Dio non lo accettiamo e chiunque parla deve essere ascoltato e giudicato. Ovvero tu ascolti il predicatore, l'insegnante, il, il credente di turno <coughs> con la Bibbia in mano e controlli se e giudichi, come è scritto in 1 Corinti 14, 29, giudichi se quello che il predicatore dice è conforme a quello che è scritto e se non è conforme sia anatema. <coughs> Quindi voi dovete giudicare quello che io dico. Con la Bibbia. Non con il mio cuore, con no, con la Bibbia. Amen. E avete bisogno dello Spirito Santo. Abbiamo bisogno dello Spirito Santo. E lui diceva: radunati agli anziani di loro: il Signore, il Dio dei vostri padri, il Dio di Abramo, di Sacco, di Giacobbe, mi è apparito, dicendo certamente io vi ho visitati e ho veduto ciò che si fa in Egitto, allo stesso modo, oggigiorno tutti i credenti diciamo il Signore mi è apparito, cioè sono nato di nuovo, ho ricevuto lo Spirito di Dio che tutti i nati di nuovo hanno e poi siamo chiamati a ricercare anche il battesimo dello Spirito Santo e quindi in virtù di questa apparizione, di questa nuova nascita, noi Andiamo ovunque sia alla Chiesa in primis e a chi ci vuole ascoltare e parliamo di questo grande Dio. E ho detto io vi trarrò fuori dall'afflizione d'Egitto, vi condurrò nel paese dei Cananei, degli Itei, degli Amorrei, dei Feresei, degli Vei, dei jebusei, quindi toglie tutto il male dalla terra di Canaan permettere il suo popolo quindi permettere la parola di dio quindi permettere la presenza di dio quindi permettere la vita perché prima si trovava la morte questo un domani si ingrandirà tutta la terra tutte le nazioni saranno spazzate tutte le tribù della terra tutte tutte tutte saranno spazzate via perché hanno preferito le tenebre alla luce, dirà eh, Giovanni, dal verso 3, dal 17 e 18 in poi, hanno preferito le tenebre, quindi spasserà tutto e poi metterà la sua parola. Essi ubbidiranno alla tua voce, quindi lui gli dice, nel verso 18, stai tranquillo perché loro ubbidiranno alla tua voce, vai tranquillo, vai. Uno perché ti mando io, due perché è la mia volontà e comunque resta sereno, resta tranquillo Perché ti ubbidiranno, loro ti ubbidiranno, glielo dice nero su bianco, glielo sta dicendo il creatore del cielo e della terra Quindi ubbidiranno alla tua voce e tu e gli anziani di Israele entrerai dal re d'Egitto e voi gli direte il Signore il Dio degli ebrei ci ha incontrati lascia dunque ora che andiamo tre giornate eccetera eccetera eccetera e poi dirà vabbè ci fa tutta quanta la promessa eccetera eccetera eccetera e gli fa la profezia tutta qua poi arriviamo al verso teniamo in mente il verso il verso 18 dove dice stai tranquillo perché loro ubbidiranno alla tua voce poi Andiamo in Esodo, Esodo 4. <coughs> e Mosè rispose al Signore, ma ecco, essi non mi crederanno, non ubbidiranno alla mia voce. Ma come, ti ha appena detto il Signore che ubbidiranno alla tua voce? E tu qui gli dici, no Signore, vedi, tu stai sbagliando. Cioè Mosè gli ha detto al Signore, tu stai sbagliando. Allora... E, e poi giustifica, giustamente, perché l'uomo, alle volte, nella propria follia, deve spiegare le cose al Signore. Giusto, no? Perché l'uomo folle, l'uomo, la follia che si trova nell'uomo, ok? Può dire, ma sai, il Signore non è, eh... Allora. Ok. Perfetto. Allora, deve spiegare le cose al Signore. Il Signore che è paziente fino a, alla millesima generazione dirà che cosa è questa cosa che tu hai in mano e gli dà, gli dà le, eh, come dire, tutti quanti i tre segni che poi farà, no? la mano in seno che diventerà lebra, eccetera, eccetera, eccetera. Alla fine di tutto, l'acqua la, che diventa sangue, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, Mosè alla fine proprio risponde, proprio nettamente, «Ai, signore, io non sono mai per addietro stato un uomo ben parlante, non neppur da che tu parlasti. No?» Allora. E gli dà delle altre scuse e gli dice signore sai che c'è ma io non so non so parlare allora il signore continua a essere paziente e gli dice va bene senti ti metto a fianco a Ronne tuo fratello eccetera eccetera eccetera allora E poi dirà appunto io ho già parlato a Aronne più avanti perché Dio parla tutto. Allora Mosè alla fine dice proprio ai signore sai che c'è manda a far questo per colui il quale tu hai mandare come dire signore no. E allora l'ira del signore si accese contro a Mosè come dire fino qui arriva la mia pazienza. Allora, che grande lezione che il Signore ci dà a tutti quanti. Noi abbiamo, noi, tutti noi, possiamo avere un approccio con la parola di Dio di questo genere. O siamo troppo faciloni. Ah, io qua, io su, io sono apostolo, io qua, io decreto, io ordino, io che proprio si esce fuori proprio da tutto e da tutti, ma non è di questo che vogliamo parlare nel presente video, oppure, rivolgendoci invece alla Chiesa vera, quella di sana dottrina, alle volte non ci rendiamo conto della nostra posizione, che noi siamo le creature e che Dio è il creatore, e che noi non saremo mai, mai, mai, mai, mai, mai creatore anche se la scrittura ci dice che saremo simili a lui simili, sì ma non identici cioè noi non saremo mai creatore mai noi siamo creature il creatore è solo uno Dio, il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo allora vogliamo vogliamo passare io la sto facendo un po' lunga, peccato, vabbè. Eh, vogliamo passare a esaminare alcuni passi. Galati 1.6 dice Io mi meraviglio che si tosto da Cristo che vi ha chiamati. Cristo ci ha chiamati, noi siamo stati chiamati in virtù del fatto che il Padre tanto amato al mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo Gesù il Cristo. Lui è vissuto, è morto, è risorto in virtù, in virtù di tutto questo. Lui ci ha chiamati a che cosa? Alla grazia e ci ha trasportati al suo Vangelo. Ora i Galati, i Galati erano stati, trasportati dalle proprie concupiscenze a un altro Vangelo. Quindi quando il Dio a noi ci chiama, non è, che, non è che ci dice, sai tu, sei stato chiamato no, a questo Vangelo, sì, però stai tranquillo, che quando ti stancherai puoi passare a un altro Vangelo. Ti puoi mettere a predicare altre cose, a insegnare altre cose, a fare altre cose, a seguire altre cose, no anzi dirà poi nel verso 8 se persino un angelo del cielo ti apparisse e ti portasse un vangelo diverso sia anatema separato da dio sia sotto maledizione attenzione questo è molto importante quindi quando il signore ci chiama ci chiama alla verità e ci chiama a perseverare in questa verità sino alla fine affinché il nostro nome non venga cancellato dal suo libro, come scritto in Apocalisse. Perché il nostro nome può essere cancellato dal libro della vita, che è Cristo stesso, la via, la vita e la verità. E questo vale fin dai primi rudimenti della fede, dell'essere salvati, del credere in Cristo, nel vivere in Cristo, nel camminare in Cristo. Questo è l'Evangelo di Gesù Cristo e questo è l'insegnamento biblico, l'insegnamento vero promosso dalla parola di Dio, promosso dalla verità alla quale noi dobbiamo stare ben saldi, ben attaccati. Hai chi si scosta da questa verità per perseguire altre verità, hai di coloro che nel nome, no ma se non, se non vuoi poi arri arriveremo pure ai ministeri ma si parte dal dal tra virgolette dalla base dal, dal più dal più elementare dal più basso dalla chiamata di tutti i credenti che ricevono e in questa chiamata ordine di dio stiamo saldi tanto più che eravamo in egitto soggiogati dalle concupiscenze dai demoni Eravamo oppressati da queste entità e Dio ci ha liberati perché tutti i nati di nuovo sono stati liberati dai demoni i quali non hanno più nessun, nessun potere in noi, cioè siamo tentati ma non posseduti. Attenzione, veniamo spinti, veniamo tentati, mai posseduti. Attenzione, a meno che non pecchi. Ah, se pecchi, eh, apri, apri i portali, se vivi il peccato, quella è un'altra storia, ma se fai un peccato, cadi, ti penti, chiedi perdono, amen, il Signore ti perdona e continui a essere libero, poi magari arriva pure la verga di Dio, la disciplina di Dio, amen. Prima Tessalonicesi dice che Dio non ci ha chiamati a immondizia, ma ci ha chiamati a santificazione. Occhio a confondere la moralità con la santificazione. Mi spiego. Ovviamente la moralità entra nella santificazione, ma la moralità è solo un aspetto della santificazione. Insieme alla moralità... Ci sono mille altri aspetti, cioè, io posso essere l'uomo più morale del mondo ed essere anche un satanista, quello che i predicatori della strada non vedono, e promuovono David Howard. Vi voglio insegnare chi non lo sa che molti movimenti promuovono una rigidissima moralità. Vedi i giudei cabalistici, il giudaismo posa su una moralità incontestabile, ineccepibile, non gli si può dire niente. La stessa massoneria, come poi non tutti li mettono ad effetto, ma molti massoni sì, promuove una moralità fantastica. Oh, castità, moralità, fedeltà alla propria famiglia, gentilezza. Uh, che moralità ma sono sempre satanisti e promuovono culti satanici david Howard, che è un massone un satanista e un cabalista lo vedo dai frutti lui predica questa moralità certo la predica poi se la vive o se non la vive io non lo so ma anche se la vivesse non è che questo fa di lui un santo uomo di Dio, perché la santità è tutt'altra cosa. La santità vive sì la moralità, ma insieme alla moralità vive mille altre cose, una su tutte: credere all'Evangelo, vivere l'Evangelo, predicare l'Evangelo, non mentire. Perché mentire equivale a odiare, come fa David Howard che mente dice di essere tutti e due i testimoni dell'Apocalisse, dice di essere Elia, dice di essere l'incarnazione di Elia, e così via. Quindi queste persone che non vedono queste cose, che seguono David Ovor e tanti altri, sono state sedotte. Come è stato profetizzato, che se fosse stato possibile, questo è scritto in Matteo 24, sarebbero stati sedotti anche i credenti. Molti credenti purtroppo oggi vengono sedotti. È molto triste. Attenzione, attenzione a confondere la moralità con la santificazione. La moralità è, un, è solo uno dei tanti aspetti della santificazione. Mentre invece molta di questa gente non promuove la santificazione, promuove solo un aspetto della santificazione che è la moralità che esiste volendo far passare quello che loro fanno per verità che non è verità utilizzando questa facciata della moralità eh, ma predica la santificazione no, predica la moralità che è un aspetto della santificazione ma poi ti, promuove, ti promuovono dottrine di demoni buddhisti, induisti sono morali molto morali, addirittura alcuni neanche si sposano, non che sia immorale sposarsi, eh? attenzione, però per dire. Quindi facciamo molta attenzione perché i marchigegni del satanasso sono molto sottili, quindi noi che abbiamo un ruolo di responsabilità, secondo il nostro piccolo, nella Chiesa di insegnamento, occhio a quello che insegniamo e occhio a insegnare rettamente e a, a, a aprire gli occhi al popolo con la parola di Dio, che è l'unico collirio che esiste al mondo, perché il credente possa vedere. Ecco, mettiamolo anche qua. Allora, moralità verso santità, santità. Ok, vedete, mi è venuto in mente un'altra cosa. Eh, spero eh, si sia cap capito bene. Fatemi capire se sono riuscito a spiegarmi, ok? Perché io poi alle volte penso una cosa, magari penso un passo e ne dico un altro. Voi lo sapete che io ho questa cosa qua. Quindi Dio ci ha chiamati non a immondizia, Predicare un altro Vangelo è immondizia. Mentire è immondizia. Ingannare il popolo è immondizia. Attenzione. Allora, poi, seconda Timoteo, vedete com'è bella la parola di Dio, com'è meravigliosa, com'è piena di luce, com'è piena di, di verità. Scusate, ho sbagliato. Il quale ci ha salvati, ci ha chiamati, per santa vocazione, non secondo le nostre opere, secondo il proponimento, secondo la grazia la quale ci è stata data in Cristo Gesù avanti i tempi, in virtù anche della sua preconoscenza, Dio ha stabilito che nascesse una chiesa. Amen. E ci ha chiamati, ci ha chiamati a santa vocazione, ora siccome Dio mi ha chiamato se io dicessi, beh, adesso io, sai, tu mi hai chiamato, mo basta, mo fino qua arrivo, mo arrivederci, grazie. Oppure, no, signore, non accetto. Come? Come sarebbe a dire, ma che cosa stai dicendo? Poi, Prima Pietro, Prima Pietro, 1,15, dice, «Anzi, siccome colui che vi ha chiamati è santo», voi altresì siate santi in tutta la vostra condotta Quindi noi siamo stati chiamati alla santità di Dio Che viene descritta non con quattro cose La santità di Dio viene descritta dalla Genesi all'Apocalisse Non si tratta solamente di quello che è scritto solo in Galati nel capitolo 5 Anche quello fa parte della santità di Dio ma non è solo quello, è tutto quello che va dalla Genesi all'Apocalisse. La santità di Dio è camminare in questo Vangelo, in tutto questo Vangelo, tutto. E non solo alcune cose sì e altre cose no. Sì, ok, io sono morale, amén la moralità è una parte della santità, però poi mi metto a predicare le mie idee. Ah, e tu saresti un santo di Dio, tu sei una capra gnostica, che togli Dio e metti il tuo io, e quindi sei uno gnostico. Ah, ma sai, eh, io batteso nel nome nel nome del Padre, battesi, e tu saresti un santo di Dio, e battesi nel nome del Padre. Ma sai, non c'è Trinità, non c'è Trinità, e tu saresti un santo. Sei una capra agnostica, tu sei un indemoniato. Scusate il mio parlare duro, ma modificare il Vangelo di Gesù Cristo e pretendere di essere un santo perché morale. No, tu, tu, nessuno discute la tua moralità se è vero che la vivi, nessuno la discute. Ma che tu sei un santo, quello sì lo discutiamo, perché i santi sono tutt'altra cosa, amico mio. Tu stai confondendo. Oggigiorno gli uomini si stanno confondendo e confondono la moralità con la santità. E ripeto, per l'ennesima volta, perché poi mi mettono in bocca, parole in bocca che io non ho mai detto, la moralità esiste ed è un aspetto della santità, ma non annulla tutto il resto che comporta l'essere santi. Spero, Io spero di riuscire Spero di riuscire a spiegarmi, perché certe persone proprio non vogliono comprendere. Quindi, se dicessimo. Allora, vabbè, andiamo avanti. Prima Pietro 2.9 dice, ma voi siete la generazione eletta, siamo il real sacerdozio, siamo gente santa, siamo un popolo acquisito, perché... Perché siamo gente santa? Cosa vuol dire essere santo? A ciò che predichiate le virtù, come si fa a predicare qualcosa che non si vive? Quindi a ciò che viviamo, quello che abbiamo ricevuto, e le possiamo predicare. Le possiamo annunciare. Chi ha il ministerio, con ministerio. Chi non ha il ministerio, non ti improvvisare. Attenzione, ma non per questo non annunciamo secondo il proprio piccolo. Ci sono persone che non hanno un ministero, ma essendo nati di nuovo hanno lo Spirito Santo, sanno riconoscere chi ha il ministero e magari prendono i video di Alessio Evangelisti, i video di qualcun altro e li postano e gloria a Dio. Anche questo è un qualcosa che viene dal Signore. Ed è scritto che chi avrà dato un bicchiere d'acqua a qualcuno nel suo nome non perderà appunto il suo premio. Quindi noi questa fa parte della santità. Oppure chi avverte il popolo di determinati pericoli. Certo, questo pro ci procurerà problemi e persecuzioni. Amen. Dio Ciascuno di noi lo chiama a svolgere determinate attività. Io quando sono entrato nella chiesa, io la prima, ho fatto diverse cose subito, tra cui mi sono subito eh, dato, io voglio pulire io la chiesa. Io pe, ho pulito la chiesa, tutto, i bagni, per 14 anni, per 15 anni. Poi alla fine, quando... Diventai, appunto, che dissero che volevano mi volevano a me là davanti a presiedere, dopo un po', pro, proseguì un altro po', e poi mi hanno detto, mo, mo io con, continuavo a pulire la chiesa, senza, anzi, onor, onoratissimo, a fine mi hanno detto, oh, stufato, come dice, basta, mo adesso ci pensiamo noi erano stufati <ride> benissimo gloria a Dio e mi mettevo alla porta mi mettevo a quando veniva una persona nuova gli andavo incontro salve buongiorno benvenuto prego si accomodi c'è posto qua c'è posto là venga c'è molta folla le, le trovo un posto prego mi segua no? insomma dai il benvenuto a quelli nuovi che vengono se no uno entra per la prima volta dentro una chiesa evangelica oddio, dosto sto? nessuno te fila. ce deve essere qualcuno no? tu magari ti trovi uno che sta lì per caso si sa che, che problemi c'ha nello spirito con un muso lungo così e quello, oddio, ma chi è? no, invece no gloria a Dio che è sta quando stai in, in una comunità che viene uno nuovo fai un bel sorriso non un, un sorriso stupido, sciocco, un sorriso intelligente, salve, benvenuto, basta. Poi ci sarà qualcuno che ha questa cosa qua e poi verrà il pastore o gli anziani, se, se vuole parlare con qualcuno, gloria a Dio. Insomma, da fare nella comunità, ce n'è tanta. Se tu ti predisponi, poi il Signore aggiunge cose nuove. Ma se tu fuggi sempre, come voleva fare Mosè... Poi perderai pure quel poco che hai, perché questo è scritto. Poi, alla fine, perdi pure quello che hai. Attenzione a giocare con il Signore. Non, con la parola di Dio non si gioca. Ecco perché hai di quelli che si improvvisano a far cose che non devono fare. Ora. 2.21, poiché questo siete stati chiamati per ciò che Cristo è patito anche per noi, lasciando un esempio a ciò che voi seguitate le sue pedate. Certo, ognuno di noi è stato chiamato intanto alla salvezza. Questo ci comporta essere stati chiamati a seguire la sua via? E poi ognuno di noi, il Signore, non... Il predicatore di turno, il pastore di turno, chi te pare? Il Signore affida determinati compiti, missioni, talenti. A proposito dei talenti, alcuni dicono io ho il ministero della musica. Non essere ignorante. Suonare nella Chiesa non è un ministero. I ministeri sono cinque. E allora che cos'è suonare? Si chiamano talenti. Apri la mente. I ministeri hanno, sono stati racchiusi in cinque, cinque grazia. E oltre quelli non si va. E hanno tutti e cinque a che fare con la parola, con la predicazione. Oltre a quelli ci sono nove doni. I doni sono un'altra cosa ancora. E oltre a questi ci sono altre cose che Dio dà e si chiamano talenti. Nella parola di Dio c'è tutto. Impariamo a distinguere le cose. Non ci montiamo la testa. Ministeri, doni, talenti. Tre in onore della Trinità. Sei un musicista? Gloria a Dio per il tuo talento. Sei un musicista? Ehm, un cantante? Gloria a Dio per il tuo talento, e così via discorrendo. Ognuno viene chiamato dallo Spirito Santo a svolgere un'attività ministeriale, doni, talenti, quello che ti pare. Quando noi perseguiamo il cammino di Dio dentro la via di Dio, che è Cristo Gesù, Isaia 35, Abbiamo problemi. Patire. Perché il er Satanasso non è che ci butta li coriandoli e li petali di rosa. Il er Satanasso c'è un sacco di botte, vedi Paolo le botte che ha preso. Oggi succede la stessa cosa. Tu inizi a perseguire Cristo, la Sua parola, e er il Satanasso te gonfia. Quindi il Signore ci ha lasciato questo sommo esempio a ciò che noi possiamo perseguitarlo. Infatti, scritto è, dopo un po' che noi avremo sofferto, egli ci fortificherà. Ci fortificherà. Prima di essere fortificati, dobbiamo passare per la prova, per il fuoco. È scritto che la fede del credente viene provata con il fuoco. Bene. Infatti, infatti Luca 9.62 è scritto, nessuno, nessuno che mette, mette, mette mano all'aratro, l'aratro comincia con la nuova nascita e poi c'è la chiamata, poi c'è chi ce l'ha, pensa, poi chi ci ha avuto un ministero. E io questo l'ho dovuto imparare su di me perché io ero uno come Mosè, ecco perché ve lo dico. Dice sì, eh sì, perché ero ignorante, non capivo niente, ho cioè, avuto i miei momenti da capra, ora ho capito quanto ho sbagliato, quanto ho peccato, quanto sono stato capra, non si può fare. Anche io sono un uomo e ho dovuto imparare, ecco perché oggi io, tante cose ve le posso insegnare bene, perché purtroppo era meglio che non succedeva, ma l'ho dovuta sperimentare su di me. Invece no, poi la parola di Dio, lo Spirito Santo, viene e ti dice tu sei una capra, non capisci niente, ora te lo insegno io, che sono lo Spirito Santo, apri la Bibbia, leggi, che ti apro la mente, perché sei un caprone. Tutto questo tempo ma che hai fatto? Eh, signore, io... zittate. Sì, signore ma ha spiegato bene le cose, lui direttamente dice guarda, hai visto quello che stavi a fare? Dove vuoi andare? Dove vai? Sono io che decido quando finisce una cosa. Se finisce, finisce. Ma non che tu decidi che vai, tagli, cose. Dove vai? Dove vai? Ma che fai? Amen. Quindi io ve lo dico, eh, ahimè, eh, viva, viva l'umanità. Nessuno messa mano all'aratro, riguarda indietro, è atto al regno di Dio. Quindi uno che mette mano all'aratro, prende, molla tutto, se ne va. Dove vai? Dove vai? Non lo puoi fare, poi, poi non puoi più tornare. Un conto è un pensiero, un conto è che già è grave, un conto è un pensiero, come è successo a me, il pensiero... Non conto poi a concretizzare il pensiero. Eh, una volta concretizzato è un problema. Dio sia lodato che mi ha impedito di concretizzare il pensiero. Amen, perché se no sarebbe stato un guaio atroce. Perché il pensiero si chiama tentazione e la tentazione si concretizza in tutti, tutti. Quindi viene il pensiero, viene la tentazione e ti dice. Io, Dio ti ha chiamato a questo, ma tu, fattene, eh. in fondo Dio metterà un altro. Questo è il pensiero, questa è la tentazione. Ci, ci sta. Ma noi però non dobbiamo permettere, come disse qualcuno, agli uccelli di fare il nido, perché non possiamo impedire agli uccelli di volare intorno alla nostra testa, però dobbiamo impedire che poi facciano un nido nella nostra testa. Ecco, ecco qui la differenza. Spero di essermi spiegato bene, spero di eh, riuscire a spiegarmi bene. La sto facendo lunga. Allora, io vorrei concludere poi con Efesi capitolo 4, quando troviamo invece, siamo partiti dal credente, dal credente che nasce di nuovo, e che viene introdotto in questa via che è Cristo e che ha delle responsabilità e che deve camminare e che non si tratta se me va, se non me va, se voglio camminare, se non voglio camminare. No, perché io vado indietro. No, una volta che si, inizia, si entra nella via si va avanti e non esiste stare fermo perché o si va avanti o si va indietro. Egli stesso ci ha dati gli uni apostoli, profeti, evangelisti, pastori e dottori. Per il perfetto adunamento dei santi. Perché? Per l'opera del ministerio della edificazione allora, del corpo di Cristo. Quindi i ministeri sono per l'edificazione del corpo di Cristo, non per la propria pompa magna. Ministeri, ehm, doni, talenti, sono persone poi che vengono perseguitate, che soffrono per Cristo. Ora tutto questo serve finché ci scontriamo tutti nell'unità della fede. Quindi i ministeri, in primis, vengono fatti perché possiamo scontrarci tutti quanti nell'unità della fede. Cioè io non posso credere, ah io credo che c'è una Trinità. No, io credo che non c'è una Trinità. Io credo che il Signore vuole che si battesi nel nome della Trinità. No, si può anche battezzare nel nome solo di Gesù. Io credo che il Signore battezza di Spirito Santo, no, io, io, può, non è detto, poi è, tutti sono battezzati, pure chi non parla lingue. Io credo che la Chiesa passerà per la grande tribolazione, eh, non passerà per la grande tribolazione, no, vedrai che la, le massate proprio, che ci, moriremo tu, tutti, no, no, l'unità della fede. Nel principio, nei primissimi giorni, e poi già pure, pure, pure lì sono sorte già, vedi Paolo che discuteva, che faceva le arringhe con il giudeico, eccetera, e anche con, con quelli dentro, la chiesa, vedi Galati, le prime divisioni, eccetera, eccetera, ma i primissimi avevano tutti uno stesso spirito, una unità di fede, cioè di credo. Ai, quando, parli, parli, quando non, non c'è questo, c'è un problema della conoscenza del figliolo di Dio, quindi della sua parola, in un uomo compiuto alla misura della statura perfetta del corpo di Cristo, a ciò che non siamo più bambini, fiottando e trasportati da ogni vento di dottrina, ai di quelli che vengono trasportati da ogni vento di dottrina, sentono l'ognostico e diventano gnostici, sentono ermassone e diventano massoni. Sentano l'antidrinitario e diventano antidrinitari. Sentono David Howard e diventano Oweriani Perché sono bambini, perché non sono cresciuti, perché non hanno dato luogo allo Spirito Santo, perché non hanno vissuto, perché non vivono questa parola. Magari vivono una parte della parola, ma non vivono la santità di Dio. Magari vivono la moralità. Amen, gloria a Dio per la moralità, noi dobbiamo essere morali, ci mancherebbe altro, un cristiano immorale non è un cristiano, ma non vanno oltre la moralità, la santità completa. Per la baratteria degli uomini, gli uomini fuori dalla chiesa vogliono ingannarti, impara per la loro astuzia, sono astuti, attenzione a sottovalutare i, i nemici della parola di Dio, ah, io adesso vado, affronto tizio, affronto caio, faccio arringa, qua, e là andare, senza, pure se sei bravo, ma se Dio non ti manda, attenzione perché prenderai gli schiaffi, è come quelli che vanno in giro a, a, a scacciare demoni, tu non devi andare a scacciare demoni, e, e se ti capita che non puoi farne a meno Amen Se no non puoi andare Salvo indicazioni dello Spirito Santo Salvo indicazioni dello Spirito Santo Così come Paolo non faceva neanche guarigioni e prodigi Senza l'indicazione dello Spirito Santo Paolo non guarì Timotio Gli disse beve vino Stai male? Beve vino Perché? Perché lo Spirito Santo ha voluto così Attenzione artificio insidie dell'inganno allora ma che seguitano verità in carità cresciamo in ogni cosa che è il capo noi dobbiamo crescere nella parola di dio cioè in cristo attenzione dal quale tutto il corpo ben composto il corpo se non è composto unito nella sua parola attenzione insieme per tutte le giunture cui è fornito abbiamo bisogno gli uni degli altri in Cristo Gesù è il capo e poi abbiamo bisogno di essere interconnessi ci sono ministeri chi ce l'ha doni chi, chi ce l'ha talenti chi ce l'ha e tutti abbiamo bisogno gli uni degli altri per una corretta crescita Secondo la virtù che è nella misura di ciascun membro, ogni membro ha una sua misura. Io sono, e Dio sa che è vero, io sono sì un insegnante, ma sono tra i più piccoli insegnanti sulla faccia della terra. Dio sa che non è falsa umiltà, perché io so di, di, di gente che ha una testa destaportata e mettono paura. Siccome ho girato un pochino il mondo, mi rendo conto che io sono tra gli ultimi. Ma non importa, non è questo, non dobbiamo cercare di essere più grandi. Quindi ognuno di noi ha la sua misura. Hai di quelli che si mettono a fare cose per le quali non sono stati chiamati, fanno guai. Io... Queste cose molti non le insegnano e vedo giovani che si mettono a insegnare in ministeri, a fare cose che non devono fare. Sei anni di fede gli fanno pastori. Ragazzi, perché tagliano male la parola di Dio, chiamano Geremia. Oppure che Timoteo era giovane. Timoteo, intanto, non era giovane nella fede, era un anziano nella fede. Nella fede. E poi era giovane, non sappiamo quanti anni. Quanti anni aveva? De certo non aveva 15 anni o 17 anni come dicono eh, in alcuni ambienti gnostici che tirano fuori i libri apocrifi, non era un ragazzino, era giovane certo, ma era anziano nella fede, non era novizio, vedi Daniele Salamone, mo ve l'ho fatto il nome che dice che Timoteo era giovane, novizio nella fede. Attenzione, ognuno di noi ha una misura, attieniti alla tua misura. Io non conosco il tuo compito, non so qual è il tuo compito, ma tu, se sei nato di nuovo, conosci il tuo compito, non andare oltre al tuo compito. E anche noi, io ho ricevuto... Il compito di insegnare, io non posso mettermi a insegnare quello che Dio non mi ha detto di insegnare perché andrò a portare un insegnamento sbagliato, perché Dio mi ha inquadrato bene nel mio piccolo in un determinato insegnamento, non fuoriuscire da quello. Ci sono cose che tu non conosci perché io non te le ho date, non ti mettere a insegnare le cose, eh, le profondità, delle tenebre, delle cose, delle guerre, queste cose qua particolari, perché io non te le ho date, tu non le conosci bene. Non lo fare, perché poi andrai a inventarti cose e porterai la gente in confusione. Ecco perché io mi attengo ben dritto alla Bibbia quando parlo di quei argomenti, non entro perché non mi è stato dato e non improvviso, perché vi porterei un cattivo insegnamento. Occhio ciascuno di noi, ciascun membro prende il suo accrescimento alla propria edificazione in carità, quindi in amore. Questo dico dunque, protesto nel Signore, che voi non camminiate più come camminano gli altri gentili per la vanità della loro mente. Attenzione alla vanità. Io sono bravo, io sono qui, io sono santo, tu devi fare quello che dico io, l'orecchino qua, la tintarella qua, il vatà pesca qua... E tutte ste stupidate, intenebrate nell'intelletto, alieni alla vita di Dio per l'ignoranza che è in loro induramento del loro cuore, i quali essendo divenuti insensibili di ogni dolore quando peccano, volontariamente si arriva a un punto che diventi insensibile. Si sono abbandonati alla dissoluzione, opere di immondizia, insanziabile cupidità, ma voi non avete imparato così da Cristo, seppur avete udito e siete stati da Lui ammaestrati, cioè dalla sua parola e dal suo spirito, secondo la verità in Cristo Gesù, spogliate quant'è alla prima condotta, quella che viene dall'Egitto, l'uomo vecchio, il quale si corrompe nelle concupiscenze della seduzione. Essere rinnovati per lo spirito della vostra mente, essere vestiti dell'uomo nuovo, creato secondo Dio, quindi secondo la parola di Dio, che è l'unico modello per il quale possiamo camminare. Attenzione. Ora. Perciò deposta la menzogna, parlate in verità col suo prossimo, perché noi siamo membra gli uni degli altri. Hai a mentire al prossimo, hai a portare un vangelo diverso, hai a dire la menzogna. Aderiatevi benissimo. Ci sta. Ma non peccate. Gesù si adirava con i farisei tutti i giorni, ma non ha mai peccato. Il sole non tramonti sopra il vostro cruccio, qui ci sarebbe un grandissimo insegnamento, ma vado a chiudere, non date luogo al diavolo, chi rubava non rubi più, anzi piuttosto fatichi, lavorate, facendo qualche buona opera, con le proprie mani a ciò che abbia di che far parte, a chi ne ha bisogno, chi può, Faccia questo, cominciando prima dalla propria famiglia e poi dalla Chiesa. Se avanza, anche nel mondo, certo, ovunque. Chi può farlo? Perché delle volte la fanno manco per noi. Ma chi può farlo? Gloria a Dio. Nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca. Amen. Ma quando ce n'è una buona di edificazione, di incoraggiamento, incoraggiamo i piccoli nella fede. Secondo il bisogno, amen, a ciò che conferisca grazia agli ascoltanti, non contristiate lo Spirito Santo di Dio con il quale siete stati suggellati per il giorno della Redenzione. Sia tolta via ogni amaritudine, ira, cruccio. Adirarsi è una cosa, l'ira è un'altra cosa. Cruccio, grido, maldicenza, malizia. Siate gli uni in verso gli altri, benigni, sopportiamo i veri fratelli perché tutti sbagliamo, una parola stonata poi sci... esce a tutti, esce a tutti e quando questo accade, che tuo fratello, tua sorella ha risposto così, gloria a Dio, porgi l'altra guancia, oggi l'ha fatto lui, domani lo fai tu, nessuno, è tutti sbagliamo, quindi tra credenti ci si deve sopportare perché tutti noi siamo uomini, umani, sbagliamo. Anche nel parlare, in, eccetera. Misericordiosi, perdonandovi gli uni gli altri, Amen. Siccome ancora, e Dio vi ha perdonati in Cristo Gesù. Infatti, volevo concludere con questo quando dice, prima Pietro 5, prima Pietro 5:10. Che il Dio di ogni grazia ci ha chiamati per la sua eterna gloria in Cristo Gesù Dopo che avremo sofferto per un poco di tempo Vedete le sofferenze Lui ci renderà compiuti e ci raffermerà Ci fortificherà, ci fonderà dove? Nella sua parola E la sua parola è verità E la verità è vita eterna Basta Fine potrei proseguire ma basta oh, l'ho fatta lunga mi è, è venuto fuori lungo ma eh? vabbè pazienza 1 e 24 abbiate pazienza oh, volevo farlo corto allora per chi si è connesso dopo eh, all'inizio del video c'è il perché del candelabro quindi ok Vado a, salutare, vado a salutare tutti allora quindi Aurora, Fatiam, Enza Cielo Maria, Mimma Giovanni Micalissi Enza Cielo Dio vi benedica anche a te e Gabriele tuo marito cuore fervente a me non ho già risposto Maria d'Ambrogio pace, Maria d'Orion pace Daniele Gerace Pace, Davide F. Pace, eh, Mimma Francesca Pace, Maria Ausilia D'Amo Pace, era un po' che non ti, non ti vedevo, Dio ti benedica, te, tuo marito e la tua famiglia. Monica Pace. Eh... Vediamo. Emanuele Ciapponi Pace. Allora. È uscito fuori lungo il video, mo mi, mo mi, mo mi dispiace. È un guaio, il tempo, il tempo. Nel cielo non c'è tempo. A me l'eternità laddove il tempo non c'è. Ah, cuore fervente ha fatto, ha, fatto, ha fatto un commento. Un commento, hai capito? Ha fatto questo, non ci posso credere. Vabbè, che amarezza. No, no. Che la, se è vero, tanto si sa che ormai fanno tutto, eh. Maria Mercuri Pace, Alessandra Laimo Pace, io me Pace, vuoi la mia mente, la do io, casa, latino, celeste, chiocciola libero, punto it, vediamo se ho scritto bene, sì, ecco. Eccola qua. A ah, scoppio ritardato. Casa trattino celeste chiocciola libero.it. Ok. Quindi detta voce non riesco a memorizzare. Sì, sì, giusto, giusto. Te l'ho scritta. Io metterò. Te l'ho scritta. Allora. Ok. Eccola qua. È giusta, eh? L'ho scritta bene. Ok, niente, questo è stato il video, eh mo mi, mo mi dispiace che è venuto fuori lungo, è venuto fuori lungo, un'ora e mezza, mamma mia, signore mio, va bene. Allora io chiudo, dai, ho visto che domande non ce ne sono, gloria a Dio, grazie per tutti gli interventi, preghiamo gli uni gli altri. E riguardiamo in alto, stiamo vedendo come le profezie della Bibbia, eh, della Bibbia si stanno concretizzando. Prepariamoci per quel benedetto e santo giorno, quando la tromba suonerà. Il Signore vi benedica. Grazie. Come sempre con voi è stato Alessio Evangelisti. Amen. Se il Signore vorrà, ci si vedrà al, al prossimo video. Shalom.